Ulisse guarda il mare. Lo fa sempre, a volte di nascosto, ma spesso fingendo di... Con lui ho vissuto mille addii e ogni volta è stato un taglio sul vivo. Pensavo che non avrei riconosciuto quello vero. All'alba Ulisse è già vestito. La tunica è la sua corazza. Volevo fare di te un dio immortale, Ulisse non con gli intrighi degli dei, i loro turpi artifici chi sei se non quello che sei diventato l'uomo dell'eterno esilio che il cuore sia rimasto quello d'allora anche così non è te che penelope ama Ulisse, che vivi di passato. Può forse una nave tornare sulla propria scia? Mille volte meglio il destino che la sorte ha riservato a me. Vivere in eterno giorni uguali a se stessi, trascorsi e poi dimenticati. Vivere senza passato e perciò senza dolore, vivere senza attesa del futuro. Ti avrei dato un figlio, Ulisse. L'avremmo concepito all'alba, perché fosse generato dalla passione e accolto dalla luce del giorno. Io avrei visto il tempo passare su di te e su di lui. Avrei contato i giorni non sui tuoi capelli bianchi, ma sulla sua statura e le spalle più robuste. «Chissà, forse così non avresti più guardato il mare».